Allora comincio tanto, c'è cioè così tanto da raccontare che dove arrivo, arrivo. Se, volete, se qualcuno ha qualche interesse particolare, se me lo chiede, credo che poi sia comunque interessante per chiunque. Io cerco di raccontare quello che è stata la storia della nascita del personal computer cioè del programma 101 che è stata lanciata dall'Olivetti nel 1965, nell'ottobre del 1965. E la storia comincia all'inizio del 1962 in un ambiente che era il laboratorio ricerche elettroniche, laboratorio ricerche elettroniche che Adriano, che Adriano Olivetti aveva costituito insieme all'università di Pisa per lo sviluppo il primo sviluppo di calcolatore elettronico in Italia eh, la storia, quella storia comincia nel 1955 Adriano aveva già capito che nel suo futuro ci sarebbe stata l'elettronica però l'occasione è stata quando l'università di Pisa su suggerimento anche di eh, Enrico Fermi eh, ha voluto invece di mandare qualcuno come ha fatto l'università di Milano a comperarsi, a farsi fare un calcolatore elettronico in California, e che, cosa che era avvenuta nel 1954, ha deciso di eh, mettersi e acquisire il know-how per farlo in casa il calcolatore. Mi sembra una scelta molto bella, non avendo tutti i soldi che servivano, ha chiesto all'industria chi voleva mettersi con lei, Adriano Olivetti è stato l'unico ad accettare e così è nata la storia. Adriano Olivetti, per, mettere, per costituire il suo laboratorio di ricerca elettronica è andato a cercarsi un certo signore, l'ingegner Mario Chu, che era, era figlio di un diplomatico eh, cinese che lavorava in Vaticano. Nato in Italia, studiato in Italia, però il papà poi alla fine l'ha mandato negli Stati Uniti a perfezionarsi e Adriano l'ha trovato alla Columbia University che a 30 anni, più o meno, forse meno era lì che faceva il professore l'ha convinto a rientrare in Italia e, e, a mettere, e a cominciare a mettere in piedi il laboratorio ha cominciato con poche persone si sono messi a studiare insieme all'università quella che poi sarebbe stata la CEP calcolatrice elettronica pisana naturalmente la tecnologia di quel tempo erano le valvole poi si sono separati perché l'università puntava a qualcosa di scientifico, Adriano voleva qualcosa di commerciale, perché vedeva il calcolatore come qualcosa che si integrava a quello che erano gli ambienti che lui creava, gli ambienti di calcolo con le macchine da calcolo, le macchine fatturatrici, contabili come le audit, eccetera. Quindi si sono separati, ha trovato un posto provvisorio a Barbaricina, vicino a Pisa, e poi ha cominciato a fare un avvicinamento a Milano perché il suo obiettivo aveva comperato le terre vicino a Rò, a Pregnana, e voleva incaricare, anzi gli ha incaricato le Corbusier a fare il progetto di quella che doveva essere la cittadella elettronica per l'Orivetti. Intanto il laboratorio è andato a Borgo Lombardo dove aveva una piccola sede. Io sono stato assunto a Borgo Lombardo, nel 61 da Mario Ciù. Diciamo che questo laboratorio di ricerche elettroniche, partito con le valvole, nel giro di quattro anni ha lanciato quello che è riconosciuto il primo calcolatore elettronico al mondo completamente a transistor, perché ha cominciato con le valvole, doppio triodo, tanto per dire quello che consente di fare un free-flop. No. Poi eh, è venuto fuori il transistor negli anni delle radioline, se ricordate, chi almeno ha la barba come la mia o i baffi bianchi come vedo lì, no, C'è cioè la radio e il transistor, lo stato solido che rispetto alle valvole, chi ha usato un po' le valvole ha solo vantaggi, infatti hanno cominciato, hanno fatto una V0 tutta a valvole, che è stata usata ad Ivrea per fare il controllo di un magazzino, poi hanno fatto una, un secondo modello con buone parti di, soprattutto quelli supporti magnetici a transistor, hanno visto che funzionavano benissimo, tra l'altro anche lì il prototipo completato funzionante che è stato usato alla Consociata Italia in via Clerici a Milano. Io l'ho visto, ho visto fare manutenzione preventiva, no, cambiare le valvole tutte funzionanti, perché ogni tanto, ogni 8 ore le cambiavano tutte. Comunque poi... Nel 59 la presentazione e il lancio dell'Elea 9003, il primo completamente a transistor, hanno cominciato a commercializzarlo e installarlo nel 60, e quindi in soli quattro anni sostanzialmente, eh, diciamo che l'Olivetti ha superato quelle che erano le aziende che istituzionalmente in America lavoravano da decenni a, su questa tecnologia, su questo IBM, UNIVAC forse General Electric, perché quelli avevano ancora, avevano delle macchine più o meno simili come potenza, eccetera, però avevano eh, ancora parti a valvole. Comunque questo secondo me è tanto per dire che aveva messo in piedi eh, una macchina da guerra, che credo abbia fatto paura, voi sapete che gli americani avevano vinto la guerra, perché erano stati i primi a fare la bomba atomica utilizzando da parte dei militari quello che erano i primi calcolatori. No, quindi il concetto di calcolatore che alla fine nella gente era diventata qualcosa terribile perché era associata alla bomba atomica, guarda che da un punto di vista psicologico diciamo, no, però era considerato strategico dai militari perché l'uso dei più potenti per primi poteva portare risultati che altrimenti non si avevano, questo secondo me è quello che poi ha condizionato il, un po' il futuro della, della vita dell'elettronica in Olivetti. Comunque, tanto per tornare a noi, a Borgo Lombardo, purtroppo all'inizio del 60 è morto Adriano, alla fine del 61 è morto Mario Ciù, chi seguiva un po' perché ne capiva un po' di più era il figlio di Adriano, che aveva puntato anche lui sull'elettronica, è uno che il papà aveva curato diciamo, e aveva ehm, indirizzato a questo, e quindi era quello che veramente ne capiva e anche ci credeva, e aveva cominciato in assenza... Degli altri due a gestire l'evoluzione e il lavoro nel, nel laboratorio ricerca elettronica. Io lo vedevo mentre giravo lì, anche se non sapevo, ho saputo dopo chi era, comunque che girava. ecco All'inizio del 62, io ero appena uscito dal corso di quattro mesi che facevano a tutti i laureati e diplomati per introdurli, perché era un campo in cui la scuola non ti preparava e quindi facevano quattro mesi a tutti, e questo è, è tra l'altro un mesi. Um, istruzione fatta benissimo perché era fatta dai capigruppo del laboratorio quindi ti insegnavano di tutto dalla tecnologia a quelli che erano i circuiti quelle che erano le, le, le architetture e, e così anche il linguaggio perché bisognava saper parlare la stessa lingua degli altri se no non ti integravi appena uscito comunque all'inizio del 62 il dottor Roberto Olivetti ha chiesto all'ingegnere Perotto che era appunto uno dei suoi capigruppo e in particolare era quello che fino a quel tempo aveva sviluppato delle piccole macchine di contorno. Allora gli ha chiesto di fare uno studio sostanzialmente: cioè, utilizzando la tecnologia dell'ELEA, quindi diciamo la logica transistor, di provare a realizzare una macchina da calcolo, da definire quanto sofisticata, comunque che sia si mettesse nella parte alta di quello che erano le macchine da calcolo dell'Olivetti di quel tempo. Guardiamo le macchine da calcolo erano il core business dell'Olivetti perché erano macchine fatte di ferro, la lamiera di ferro, macchine progettate da Natale Capellaro, ma avevano la caratteristica di avere una davano un profitto incredibile perché a fine linea essendo la lamiera, quindi pezzi di ferro che veniva tranciata e stampata, a fine linea erano macchine che tutta la macchina come la Divisum ad esempio costavano meno di 40.000 lire di allora, però il mercato le assorbiva a 400.000 lire, cioè il 90% era a margine, per quello che sembrava più uno studio che una cosa seria, quello che ha chiesto Roberto Olivetti, perché far concorrenza interna a macchine di quel genere non si sapeva cosa poteva venire fuori, sembrava più che prepararsi per il futuro, che prima o poi l'elettronica avrebbe costato meno, si sapeva che c'erano le prime voci di primi circuiti integrati, eccetera, quindi in attesa conveniva cercare di capire dove si poteva andare a parare. L'ingegnere Perotto comunque ha puntato subito a una macchina che avesse senso commerciale e quindi ha cominciato... A darci quegli input e a farci cercare quelle soluzioni che potessero portare veramente a una macchina che doveva essere una macchina che era più o meno grande come le macchine da calcolo di allora, costare il meno possibile, essere facile da usare perché doveva essere messa sulla scrivania di chiunque, quindi il concetto fondamentale era la facilità d'uso e poi vedere cosa veniva fuori queste erano tutte le specifiche funzionali sostanzialmente ce le avevano date Roberto Livetti ed erano queste la prima cosa che ha fatto adesso tanto per ricordare questo è Adriano Olivetti che voglio ricordare perché dovrei ricordare anche il papà perché il comportamento di Adriano era molto frutto degli insegnamenti e della mentalità del papà. Comunque qui c'è Mario Ciù e Roberto Olivetti, Mario Ciù è quello, persona veramente eccezionale che ha guidato quel laboratorio, come dicevo prima, quei quattro, in quattro anni e tre step a fare il primo calcolatore elettronico al mondo tutto a transistor partendo dalle valvole. E, ecco, e poi eh, Pier Giorgio Perotto che era il capo di quel gru gruppettino io mi sono trovato lì appena uscito come dico dal corso e quindi ho co potuto cominciare subito da zero è stato il mio primo lavoro. Prima di questo Pier Giorgio Perotto insegnava al Politecnico di Torino, insegnava servomeccanismi e calcolatori numerici, quindi aveva anche un po' una conoscenza di quello che era la storia dei calcolatori prima di quel momento perché le insegnava, tra l'altro aveva scritto un libro di quel corso che era Servo Meccanismi e Calcolatori Numerici che come sono entrato nel suo gruppo, l'ingegnere De Sandra, che era il mio capo a cui era stato affidato, mi ha detto lei intanto si legga questo, io la prima cosa, ho fatto un sacco di fatica però devo riconoscere che attraverso quel libro io mi sono assorbito i concetti fondamentali del calcolo binario no? e quindi di cosa bisognava fare calcolo binario, riportarlo in decimale, tutte queste cose qua che sono state fondamentali per la macchina che abbiamo fatto. Vabbè, questo, ecco, La prima cosa che l'ingegnere Perotto ci ha chiesto è quello di fare delle prove, perché questa è la tecnologia della memoria di quel tempo del calcolatore ed era la memoria nuclei, una memoria molto sofisticata. Eccezionale appunto, però aveva ecco, quel modulo che voi vedete. Ha la dimensione di circa mezzo metro, è un cubo di mezzo metro e è una memoria di 10k byte, byte da 6 bit. Perché l'Elea aveva 6 bit, quindi sono 7 piani, ogni piano ha 10.000 nuclei di ferrite che sono filati, come vedete, in quest'altra figura. Quindi. Ogni nucleino di ferite è attraversato da quattro fili, tutta roba che viene fatta a mano, quindi pensate alla complessità, ogni piano aveva 10.000 di questi nuclei filati a mano. Il costo quindi intrinsecamente molto altro, i circuiti per pilotarlo erano tanti perché ad esempio ogni Ogni piano era organizzato in una matrice 100% in cui c'erano 100 pilotaggi sul lato X, 100 sul lato Y, energizzando uno solo da una parte e uno solo dall'altra, mandando mezza corrente e mezza corrente. C'era un solo nucleo attraversato dalla corrente intera che serviva per fare commutare il nucleo e che era il modo per vedere se c'era scritto 0 o 1. Però vedete la complessità, anche il numero di circuiti, solo per fare la selezione. Era una vera e propria RAM. Comunque, cioè tu avevi bisogno di leggere il contenuto di un byte, davi l'indirizzo, facevi il ciclo di lettura e veniva fuori il contenuto del byte. Questo lo dico perché poi tutte le rame semiconduttore hanno questa caratteristica, molto facile anche da organizzare quello che è l'elaborazione di numeri organizzati in byte in questo modo. Però, intrinsecamente, l'ingegnere Perotto, penso, a considerare, penso, ha ragione che forse... Eh, troppo cara come partenza non siamo mai arrivati a raggiungere l'obiettivo e allora lui conosceva che negli anni 30 venivano usate delle memorie decisamente molto semplici molto semplici perché sono delle le cosiddette memorie a linea magnetostrittiva principio scoperto da Joule aveva scoperto che ci sono dei metalli, quelli che presentano questa caratteristica, la magnetostrizione che vuol dire che sottoposti a un campo magnetico se io faccio cambiare l'intensità del campo magnetico, cambiano leggermente la loro dimensione fisica. Poi il Villari italiano ha scoperto che c'era l'opposto, se io ho un pezzo di questo, lo metto in un campo magnetico, gli do uno shock meccanico, guarda caso, si alza il campo magnetico perché la botta che gli do cambia la permeabilità eh, magnetica del pezzo di metallo. Allora com'è che hanno fatto a fare una memoria di questo genere? Come vedete sulla figura alla sinistra quella è stata la prima memoria magnetostrittiva che ci hanno fatto il laboratorio di fisica a Borgo Lombardo, ecco perché eh, tutto quel mondo era organizzato a laboratori specializzati, c'erano quelli che facevano il calcolatore mettendo insieme le parti, però c'era chi curava ogni parte e ne faceva l'evoluzione, no, per preparare poi per i, i, calcolatori, i progetti successivi. Però il laboratorio di fisica faceva ricerche anche fisica, eh, proprio fisica pura sostanzialmente, è stato in grado di andare a capire com'era e ha fatto questo ehm, quest oggetto che io vorrei alzarmi e indirizzare con la cosa, ma vabbè, provo a descriverlo lo stesso. Quel pezzo di legno lì c'è sopra un filo, un filo che è, anzi un fascio di fili di nicchia perché il nicchia è il metallo che presenta di più la magnetostrizione. Su un lato del filo c'è una bobinetta di scrittura, anche ci sono due, sono quelle rosse. Bobinetta di scrittura, li passa dentro, un avvolgimento, li passa dentro il filo. Io do una corrente, noi usavamo una corrente di mezzo microsecondo, un ciclo di, mi, di un microsecondo e gli metto la corrente e quindi per mezzo microsecondo crea un campo magnetico. Pezzetto di filo che c'è sotto per quel mezzo microsecondo si allunga, poi torna come prima. Questo fatto genera un'onda meccanica, un'onda come le onde sonore, che si propaga poi nel filo, eh, esattamente con la, la regola, la, la legge di propagazione sui solidi delle onde sonore. Quindi a seconda della lunghezza del filo, dopo un certo punto passa sotto un'altra testina, che è quella di lettura, una bobinetta, quando passa sotto c'è quest'onda meccanica, io con un avvolgimento provo a creare un campo magnetico quando passa l'impulso meccanico vedo che il campo magnetico si altera quindi un cambiamento di campo magnetico tiro fuori un impulso di tensione quindi ho scritto con un impulso di corrente Dopo un certo punto, a seconda della lunghezza del filo, me lo vedo arrivare in fondo, mi esce l'impulso di tensione, lo rigenero, lo riscrivo e lo mantengo in vita. Se io mi faccio una circuiteria che mi controlla, faccio un filo che sia lungo quanto voglio io, un numero finito di quei microsecondi, quanto mi serve perché voglio un certo numero di bit. No. E organizzo la rete per assegnare a ciascun impulso, a ciascun 15 bit, il suo peso nell'ambito di un byte, l'organizzazione dei byte, la somma dei byte in registri, io ho fatto una memoria, una memoria che è molto particolare, perché i bit mi escono uno dopo l'altro, devo continuare a prenderli, custodirli, riscriverli, giocarci al volo, perché li devo sommare l'uno con l'altro, quindi è un discorso ben difficile da gestire, però veramente con circuito di scrittura e un circuito di lettura, io ho fatto tutta la mia memoria, se ho bisogno di più bit pago un po' in tempo, allungo il filo, non mi costa praticamente di più e il costo di tutta la memoria rimane lo stesso. Comunque siamo partiti da questo per fare il primo, ecco qui c'è il concetto, l'abbiamo poi ingegnerizzata e così, ci siamo convinti che quella fosse la memoria giusta, abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo dovuto decidere che taglio dare da un punto di vista funzionale alla, a tutta la macchina. Allora abbiamo deciso, dopo un po' di ricerche, di fare una macchina programmabile. L'ingegnere Perotto aveva in mente, lui aveva dovuto lavorare, fare tanti calcoli con le macchine meccaniche, eh, lui aveva lavorato per far generare dei profili di, aer di aerodinamica, sostanzialmente lavorava la Fiatavio e dice io ho dato, mi sono divertito anche, ho dato il, la mia conoscenza per definire i calcoli da fare, però poi ho dovuto anche farli, Dice, e mentre da una parte mi, mi era piaciuto, poi dall'altra parte ho provato stress, dice non finivo più facevo gli errori, dovevo tornare indietro. Dice, secondo me questo è un lavoro. E ci sono tanti laboratori, ma non solo di tipo tecnico, anche commerciale, bancario, eccetera, che devono fare calcoli continuamente con le macchine, per carità. Adesso ci sono le macchine, una volta non c'erano anche quelle. Comunque con le macchine che fanno un'operazione alla volta. Dice, se noi riusciamo a fare, un, fare una macchina che faccia in modo automatico, tu gli puoi insegnare no, come eseguire una espressione una formula, calcolarla automaticamente, dice sono convinto che ha il suo mercato tranquillo. Cosa che non tutti credevano. No? Comunque lui, questo è stato il punto di partenza. Abbiamo detto allora facciamo una macchina che sappia fare queste cose qui. Come farle fare? Cominciavano a esserci le macchine quelle che si chiamavano con il learn, cioè che li insegnavi, imparavano, tu facevi una sequenza no, di operazioni, loro le memorizzavano e poi le ripetevano all'infinito. Quando abbiamo cercato di capire come insegnare le equazioni di secondo grado abbiamo trovato i problemi. Allora abbiamo detto: ma facciamo una macchina programmabile. No, programmabile, quello si risolve tutto. Programmabile va bene, programmabile con gli obiettivi vuol dire definire un linguaggio di programmazione. Ma deve essere un linguaggio semplice perché l'obiettivo era quello di dare a una macchina che tutti sapessero usare. E allora abbiamo definito un linguaggio. Abbiamo cercato un linguaggio veramente semplice, essenziale. Io tiro fuori questa paginetta e, per dimostrare che è una macchina così semplice che sta tutta su un foglio, è quello che uso per insegnare ai ragazzi che ci vengono a trovare. Eh, sulla sinistra, quello che vedete in colonna, è l'organizzazione della memoria. Non ve la descrivo perché il tempo naturalmente passa e voglio arrivare la storia anche oltre al programma 101, però quello che vi posso dire è che cioè, lo utilizzo questa per darvi un po' i numeri caratteristici di questa macchina. Eh, sulla sinistra dico c'è lo schema della memoria, una memoria molto semplice, organizzata in registri, sono dieci registri di cui due impliciti e otto invece che sono visibili dall'operatore. Eh, gli otto <coughs> I due impliciti sono, intanto i registri essendo 10 sono di 24 byte, ciascuno i byte qui sono di 8 bit, la macchina in tutto ha 240 byte, 240 byte meno di un quarto di K, tanto per capire, lascio a voi fare il rapporto con le macchine di oggi. Comunque i due registri, i due registri impliciti sono solo programma, gli altri 8 mh, sono per dati e per programma. Ci sono tre registri operativi, i primi tre, MAR, e poi gli altri possono contenere o dati o programma. Questo è tutta la macchina. Imparata questa, che è una cosa che si capisce benissimo, tra l'altro i registri, ogni registro ha il suo nome, che è un simbolo, una lettera, ed è sulla tastiera. Il resto da sapere è il linguaggio. Il linguaggio di questa macchina è un linguaggio di 15 comandi, 15 istruzioni anche questo è un linguaggio simbolico, ogni istruzione sta su un byte di 8 bit, quindi istruzioni sono veramente una cosa essenziale, perché tra l'altro essendo una evoluzione del linguaggio delle macchine da calcolo meccaniche è una cosa che la gente sapeva usare tutti i giorni. Cioè, tanto per dire, ci sono 5 istruzioni aritmetiche, 4 a 2 operandi più o meno per diviso, c'è una istruzione, un solo operando che è la radice quadrata, ci sono tre istruzioni per spostare dati da un registro all'altro, c'è un'istruzione di, chiamiamola input, cioè è lo stop quando la macchina lo trova nel programma che è il codice zero, anche si ferma, libera la tastiera e quindi l'operatore può introdurre un nuovo numero, un nuovo comando a mano, dire alla macchina cosa deve fare. E poi per finire ci sono quattro... Tasti, quattro istruzioni, W, Y, Z, che sono gli unici un po' diversi dagli altri, meno intuitivi, diciamo, perché sono le istruzioni di salto. Vi dico solo quello che servono. Servono per chiamare un programma. Sono organizzati a coppie di codici. Uno è il punto di partenza, quando lo trova la macchina dice sa che non deve più andare diritto, va a cercare, va a cercare un codice associato che gli fa da label, da bandierina, da etichetta, e che io metterò all'inizio di una nuova applicazione, di un nuovo programma, di un sottoprogramma, e così. W, y, Z. Sono quattro, tra l'altro, divisi in due categorie, categoria dei salti incondizionati, cioè quando la macchina lo trova, salta sempre, cioè cambia sempre la sequenza, e invece... Con una caratteristica, possono essere utilizzati come condizionati cioè saltano solo se il contenuto del registro A dove si formano i risultati è maggiore di zero questo serve proprio per discriminare quelli che sono i lavori i, diciamo, i valori logicamente differenti che serve conoscere cioè maggiore di zero, minore di zero uguale a zero come faccio? Se salta subito vuol dire che è maggiore di zero Abbiamo un'istruzione che è il valore assoluto del registro A, Facciamo, se non salta, va diritto, gli metto, un fai il valore assoluto e poi provo a saltare di nuovo. Se adesso salta vuol dire che era negativo e è diventato positivo, se non salta è veramente zero e così l'equazione di secondo grado riesco a risolverla. Comunque abbiamo fatto un prototipo che avesse questo linguaggio e lì, tra l'altro se guardate tutta la tastiera che ne è venuta fuori... perché. Tutto il linguaggio è lì, è un linguaggio simbolico, come dico, ogni istruzione ha il suo simbolo e il suo tasto. Però abbiamo fatto in modo che quando schiaccio quel tasto, quell'istruzione... La tastiera genera un codice che è esattamente quello che io metto come codice di istruzione dentro, non ho bisogno di traduttori, di assemblatori, di compilatori. Cioè praticamente io con la macchina, la metto in stato carica programma, digito sulla macchina e genero il programma senza bisogno di nient'altro, non ho bisogno di strumenti accessori al di fuori della macchina. Poi abbiamo realizzato un prototipo che eseguisce esattamente questo linguaggio, abbiamo fatto dimostrazione, abbiamo provato a fare i programmi, abbiamo capito che il linguaggio era valido, però facendo le dimostrazioni e utilizzando la macchina abbiamo capito che c'era un problema di fondo. Tanto vabbè, vi faccio vedere gli altri componenti della macchina perché siamo stati fortunati, abbiamo trovato che c'era un piccolo laboratorio di progettisti meccanici che aveva già non sa perché, ma aveva sentito che prima o poi qualcuno avrebbe potuto utilizzarla e aveva sviluppato una stampantina molto semplice, seriale, che con tre solo fili di interfaccia riusciva a essere pilotata, guarda caso, da qualcosa di elettronico. Era una cosa nuova a quel tempo, perché tutti gli oggetti che stampavano in Olivetti avevano un'interfaccia meccanica, no, erano quelle macchine da calcolo, eccetera. Questo era stato fatto sembra forse per un ambiente di strumentazione eccetera, con interfaccia elettronica. Cioè con tre fili, perché è una stampantina molto semplice ma veramente geniale, c'è un rullo che porta i caratteri, sul rullo c'è una ruota che dà un impulso per ogni cambiamento di carattere, ogni riga, e poi c'è un carellino che porta un martelletto con elettromagnete. Io con un elettromagnete do il via al carellino, faccio partire tutto, l'elettronica quando deve stampare, tira fuori un carattere, per ogni carattere va a vedere, conta gli impulsi che vengono dati dalla ruota, dagli impulsi che mi dicono la posizione del, del, del rullo, diciamo, devo stampare il 6, allora l'elettronica conta 6 impulsi, sa che dopo 6 impulsi ogni impulso è il cambiamento di un carattere, se devo stampare il 6, dopo 6 impulsi io do corrente all'elettromagnete che mi spara il martelletto e andrà a beccare esattamente il 6. Questo a ogni giro del rullo il, il carellino si sposta di una colonna e quindi così avanti finché ho esaurito il numero. Quindi con tre, anche qui, circuiti di interfaccia, io ho fatto tutto quello che serve per stampare. Va a 30 caratteri al secondo, cosa che la telescrivente che avevamo usato come prima unità di stampa andava a 12 caratteri al secondo era già un prodotto quindi due volte e mezzo quello che era il prodotto di allora, non è poco per un oggetto meccanico Vabbè, la tastiera l'abbiamo già vista, ecco, quando abbiamo realizzato questo livello di prototipo con quel linguaggio, questa stampantina proprio l'uso, la dimostrazione di quello ci ha fatto capire che avevamo un problema, il problema era Primo, dato il tipo di memoria dinamica e così quando pegnavamo la macchina perdavamo quello che avevamo messo dentro. Tutte le volte che dovevamo cambiare lavoro dovevamo introdurre a mano il programma. programma molto facile da mettere dentro perché l'istruzione bastava schiacciare il tasto, no? Quindi se uno ti sei iscritto al programma sai che funziona, fai introduci, però il programma può essere di 120 istruzioni come massimo. 120 battute solo per l'istruzione poi c'è il campo indirizzi eccetera. avevamo qualche centinaio di battute si impiega tempo si può fare qualche errore bisognava appena introdotto il programma provarlo di nuovo ma allora tutto il vantaggio di avere reso automatica l'esecuzione del calcolo delle formule eccetera, poi te lo vai a perdere nel dover, nel dover controllare i programmi allora abbiamo capito che dovevamo trovare un modo per, una volta fatto il programma, di poterlo archiviare e poterlo rileggere quando era necessario senza doverlo ribattere. E così, dopo aver ricercato e eh, per un motivo di semplicità e funzionalità, abbiamo introdotto quello che è da considerare il primo supporto magnetico discreto della storia, la cartolina magnetica che è stata brevettata e e poi si è trasformata, perché questo è un supporto di Mylar, una plastica eh, diciamo, flessibile, e comunque con la stessa tecnologia sono stati fatti i floppy disk, prima gli 8 pollici, poi 5 pollici, 3 pollici e mezzo, poi dopo sono arrivate le chiavette, adesso c'è la cloud, ma il concetto è sempre lo stesso, avere la possibilità, una volta che hai fatto un programma, una app, come si direbbe adesso, di poterla archiviare e tirar fuori in modo sicuro, non dover ribattere il programma. Quindi noi introducendo una cartolina che è stata registrata in un secondo... E con sicurezza perché sappiamo la macchina, se non legge perfettamente bene, ci sono i codici di controllo, eccetera, no ce lo dice e quindi dobbiamo riprovare un'altra cartolina o rileggere la cartolina. Comunque, questo è stato la cosa che ci ha convinto. Abbiamo realizzato un ulteriore prototipo, che è stato quello definitivo, con una macchina che aveva quella stampante, quel linguaggio, quella memoria e questa cartolina. E questi sono gli aspetti fondamentali che hanno portato ad avere l'invenzione eh, diciamo, del personal computer. Questo qui è uno schema che raccoglie un po' quello che ho detto. Sostanzialmente la macchina a quel tempo è fatta tutta di transistor, non, la, non ci sono le CPU, eh, poi eh, i circuiti integrati e roba del genere, tutta a transistor. È una macchina quindi che è costituita, come vedete, da una rete logica che la scatola in mezzo sequenziata dalla linea magnetostrittiva e che interfaccia da una parte la tastiera come organo di input, come organo di output c'è cioè la stampante e in input e in output c'è cioè la cartolina magnetica. E questa è tutta la macchina. Diciamo che a quel punto, ecco, tanto per fare un po' di storia, siamo arrivati con questi tre step, quindi quello di provare la linea magneto magnetostitiva se funzionava, di fare il linguaggio e la prima versione di prototipo, poi fare il secondo, eravamo arrivati nel 64. In particolare durante il 64 era successo che eh, diciamo, l'Olivetti si era trovato all'inizio degli anni 60 con dei problemi finanziari, quindi la società la, la, la famiglia Olivetti aveva chiesto un supporto da aziende italiane e banche italiane, si erano messe un'accordata fatta dalla Fiat, la Pirelli, Mediobanca, Liri e, e la Centrale a dare un supporto, però questo gruppo di supporto ha chiesto all'Olivetti di vendere tutta la divisione elettronica. Quella divisione elettronica che stava quindi laboratorio, ricerca e trova e tutta la parte commerciale che stava sviluppando i successori dell'Elea 9003, stava installando l'Elea 9003 e quindi era tutta questa organizzazione, organizzazione di programmazione, quindi gruppi di programmazione e i gruppi di progettazione e di evoluzione delle tecnologie. Cosa che è avvenuta perché durante il 64, a metà del 64 praticamente, l'Olivetti aveva dovuto cedere alla General Electric tutto non ha ceduto un unico gruppettino, il gruppettino dell'ingegnere Perotto, perché quello che faceva l'ingegnere Perotto la generale elettrica non interessava, sostanzialmente, non solo, ci ha raccontato ehm, Mario Calieris, che era uno dei responsabili, ma anche il Serino Piol, che su richiesta di Roberto Livetti durante le contrattazioni avevano passato le notti a cambiare come era descritta la macchina che poi è diventata la programma 101 nei documenti, invece di metterlo computer da, da scrivania, computer metterò calcolatri, calcolatrice, l'hanno resa quindi con nome femminile e così. La calcolatrice era per definizione qualcosa doveva stare in Olivetti e il computer invece doveva andare alla genere di morale. Noi siamo rimasti Olivetti, unico gruppettino, abbiamo portato un Olivetti che comunque... Eh, il gruppo di intervento aveva messo come amministratore delegato una sua persona, persona di Valletta Aurelio Pecei, con l'incarico naturalmente di garantire che l'Olivetti si fosse liberata dall'elettronica e si dedicasse seriamente alla meccanica, a una nuova linea di macchine meccaniche perché quello era, doveva essere il core business e l'Olivetti, che Valletta ha detto una cosa solida, ha solo questo neo che è la l'elettronica che non doveva mai eh, mettersi a, a fare perché nessuna azienda europea mh, poteva permettersi di mettere in quel campo morale. Eh, tutta la divisione elettronica è tornata sotto il controllo americano così come secondo me anche l'America di quel tempo voleva proprio perché era uno strumento eh, strategico e non, ave non aveva nessuna voglia di rischiare che questo strumento strategico fosse accessibile anche dall'altra parte perché l'Italia confinava con la attraverso la cortina di ferro con l'altro blocco e quindi sappiamo come vanno queste cose e lì quando i poteri forti volevano, a quel tempo facevano quello che volevano, le cose dovevano andare, sono andate così. Però il gruppetto di Perotto è rimasto. Diciamo, alla fine del 64 avevamo fatto il nostro prototipo. Ah, ecco, quando è successo questo l'ingegnere Perotto ha detto, ragazzi... Prima che ci facciano smettere, perché non so chi capisce cosa stiamo facendo, il valore, eccetera, dice facciamo un po' di fotografie. Facciamo un po' di fotografie perché almeno lasciamo alla storia che avevamo fatto qualcosa, se no mi sa so che nessuno ci crede. E allora abbiamo fatto quelle fat quattro foto che cominciano a essere note. Questi qui siamo i quattro che erano in quella stanza, l'ingegnere Perotto con i baffetti vicino a lui c'era l'ingegnere De Sander, di dietro l'ingegnere Perotto ci sono io, poi c'è un altro collega che faceva un'altra attività. Ha fatto questa foto, poi ne ha fatto una simmetrica, con loro adesso in piedi noi seduti, e in particolare ha fatto anche quello della macchina. Come vedete sulla destra c'è la macchina a livello di quel tempo, c'è una parte elettronica che sono delle, diciamo, dei fogli di elettronica, che però erano già con ingegnerizzazione definitiva e c'è sul REC anche la parte meccanica che comprende tutte le parti che vi ho descritto. Appena abbiamo finito Perotto ha portato, noi eravamo ancora a Pregnana in un isolotto dentro ai laboratori di Pregnana li ha portati invece dai meccanici che erano a San Lorenzo ad Ivrea e quelli l'hanno vestita come vedete, cioè ne hanno messo una scatola di lamiera intorno e questa è quella che abbiamo chiamato la perottina e che Perotto ha voluto presentare, presentare a chi per prima? Quello che era diventato capo di tutti i laboratori di progetto delle Olivetti ed era Natale Capellaro, il padre di tutte le macchine da calcolo più belle dico del mondo perché sono quelle che poi gli altri hanno copiato, quelle che hanno fatto grande all'Olivetti, più ancora delle macchine per scrivere, perché sono quelle macchine, tipo la Divisum, che erano le più belle, le più veloci, le più semplici, le meno costose a produrre, e quindi quelle che davano maggior profitto. Cioè Olivetti ha fatto un sacco di soldi, come dicevo c'era un rapporto 1 a 10, dopo no, il 90% era profitto. Che però Adriano ha saputo sempre reinvestire, ha reinvestito tutto e abbiamo visto con quanta lungimiranza avesse investito. No, comunque l'ha fatto. Io eh, mi ricordo, perché ero io quello che faceva l'operatore a San Lorenzo, con l'ingegner perotto, tutti noi progettisti intorno e, e Natale Capellaro che era un po' praticamente il nostro capo, il capo di tutta la ricerca. Ed è stato il momento topico perché perché l'Olivetti doveva essere costretto a pensare alla meccanica, stava preparando la nuova linea di macchine da calcolo, che dovevano essere la nuova evoluzione su cui l'Olivetti doveva puntare e doveva con quella ritornare a fare il suo budget. Guarda caso quelle macchine erano state progettate, non l'ultima, non la nuova, da questo signore che era diventato il nostro capo, quindi abbiamo detto facciamolo vedere e lì si va a capire dove si va a parare. Abbiamo fatto vedere, l'ingegnere Perotto li, li ha descritto come funzionava la linea magnetistrativa, me lo ricordo, cosa faceva la macchina, gli abbiamo fatto vedere i programmini, le abbiamo fatto la dimostrazione di tutto, poi l'ingegnere Perotto a un certo punto ha finito e ha fatto capire che aspettava il verdetto, cosa dice il nostro capo, che era una prima linea sostanzialmente dell'amministrazione delegata. E questo signore che ormai era già anziano, eccetera, è stato, guardate, per 30 secondi senza parlare, vi dico, non volava una mosca, un silenzio, una tensione per noi tutti, perché era un momento fondamentale. Questo signore che avrebbe potuto dire, ragazzi, voi sapete, gran bella macchina, però un po' cara, perché l'elettronica a quel tempo era ancora un po' cara, no, voi sapete che noi dobbiamo puntare, stiamo puntando tutto alle nuove linee meccaniche, peccato, molto bella, No, fa cose meravigliose, però non so, eh, purtroppo è così. Invece dopo 30 secondi di tensione ha messo la mano sulla spalla dell'ingegnere Perotto e ha detto, caro ingegnere, vedendo questa macchina io capisco che l'era del calcolo meccanico è finita. Lui, il padre di quello che ha fatto grande con l'appoggio di tutti che volevano che l'Olivetti tornasse a quel periodo, a quelle macchine, eccetera, ha fatto questa espressione, per me è stata veramente una cosa, dico, incredibile, emozionante. Comunque questo probabilmente è stato quello che ha sbloccato in Olivetti, no? eh, perché il suo parere, poi c'era anche Roberto Olivetti, no? che pur non avendo più l'amministrazione delegata, perché c'era l'uomo di Valletta Aurelio Peccei, morale, hanno deciso di presentare la macchina, la macchina, però, come un prototipo, no? di presentarla negli Stati Uniti, cosa che a perotto e a noi ha fatto venire i brividi. Perché una macchina nuova che tutti i Olivetti, quelli che affrontavano questo discorso, dicevano: Poi, com'è che si assiste una macchina? L'Olivetti non sa gestire una macchina di questo genere, cosa ne verrà fuori? Decidono poi di lanciarla negli Stati Uniti, figurati te. Quindi, noi un po' spaventati. Tant'è vero che quando è stato deciso di fare un primo lotto. A Scarmagno, no, a Scarmagno, a San Bernardo, macchine tutte imballate. Primo lotto da spedire. Nel discorso l'ingegnere per ci ha chiamato e di notte siamo andati. Abbiamo sballato tutte, e le abbiamo riprovate tutte, perché dice se ce n'è una che non funziona, poi torna indietro che le macchine non vanno, eccetera. Invece è arrivata la lettera da quel primo lotto no, che diceva complimenti, le macchine sono andate tutte. Comunque questo è un inciso. Han deciso comunque di presentarla, presentarla negli Stati Uniti, e il momento di presentarla era quando si presentava le macchine, la Logos 27 la nuova macchina me calcolatrice meccanica, e si stava preparando il lancio al BIMA di New York, come lo smauma per tutti gli Stati Uniti, che era nell'ottobre dell'85. Io tra l'altro sono andato a portare le prime macchine per avviare il gruppo che doveva fare l'assistenza dello stack negli Stati Uniti, però ho dovuto venire via subito e avevo ancora il militare pendente. Chi aveva il militare pendente aveva il visto solo fino a sei mesi da quando scadeva il rinvio militare. Quindi a un certo punto io sono andato, avevo 20 giorni, sono entrato e mi hanno detto tra 20 giorni lei sa che deve tornare. Io ho detto certo che lo so. Sono andato, poi ho detto, figurati chi mi viene a cercare. Beh, il diciannovesimo giorno è, avvisato, è arrivato un poliziotto che ha detto, signori, qui c'è un signore che domani prende la valigia, se ne deve andare. Ho detto, siamo in un altro mondo, evidentemente. Comunque poi sono tornato. Lo so, era il 20 di maggio, perché ho ancora la carta d'imbarco. Era il mio primo volo. Comunque ho deciso di lanciarlo negli Stati Uniti. E lì poi è successo una cosa, intanto... Il lancio è stato presentato veramente bene, secondo me lì, le cose le ha fatte veramente bene, forse qualcuno aveva anche capito già il livello della macchina e cosa voleva dire. Comunque l'hanno lanciato, hanno fatto come fa la Apple, fa la convention. Quindi, Waldo fa storia, tutti gli specialisti chiamati, noi stiamo per lanciare questa macchina, cosa fa la macchina, glielo dici, eccetera. Quelli, la gente si era meravigliata. Comunque, cos'è che li ha fatto fare alla convention? Avevano fatto un programma in modo che la macchina facesse il calcolo dell'orbita di un satellite intorno alla Terra, un satellite artificiale era il tempo nel 65 in cui l'America aveva detto che sarebbe andata per prima sulla luna però intanto i russi con Yuri Gagarin, gli Sputnik aveva conquistato lo spazio c'era nella popolazione americana un qualcosa di preoccupato per questo gli americani sono abituati a essere sempre al top quindi questo aveva creato dei problemi dal punto di vista degli americani sta di fatto che poi la NASA ha ordinato subito un po' di macchine alla fine ne ha cooperate 45, noi abbiamo tre fotografie con le scrivanie della NASA, con il programma 101. no, Non solo, due di quelle fotografie portano delle macchine che io riconosco sono a livello di pre-serie, non proprio prototipale, ma sono i primissimi che poi si sono stati subito cambiati. Ne hanno fatte meno di 100, quindi la NASA ha voluto le primissime macchine. Noi qualche tempo fa, tra circa un mesetto, abbiamo rinvenuto, trovato, ci hanno mandato, un libretto che contiene cinque programmi fatti dalla NASA per il calcolo delle traiettorie finali di corpi che devono scendere. No, e quindi a seconda della velocità della posizione, dell'altezza dell'inclinazione eccetera calcoli famiglie di curve sono proprio calcolate sono cinque diversi quindi possiamo veramente dire che tutto sommato questo ha aiutato a velocizzare il calcolatore ha aiutato a velocizzare la bomba atomica questo ha aiutato a velocizzare quello che è lo sbarco sulla Luna comunque ne ha comperate tante così inciso anche questo poi quindi dopo Diciamo la convention, è cominciato il BIMA, cioè quindi la fiera, e lì hanno presentato la programma 101 in uno stanzino de dentro, lo stand era tutto pieno delle macchine per scrivere e soprattutto delle nuove macchine da calcolo, la Logos 27 alla nuova eccetera, e dietro facevano vedere a, qualche, a qualcuno insomma, la macchina, però quando si è spazza la voce, sono stati costretti gli organizzatori a portare la programma 101 in mezzo alle stand e a organizzare un percorso dei visitatori perché tutti volevano andare e hanno dovuto proprio creare un'organizzazione perché sennò la gente faceva solo capanello intorno e non si muoveva più niente. Questo per dire che gli americani, il giorno dopo che è stata presentata, gli specialisti hanno scritto tutti sui giornali dicendo che era arrivato il primo desktop computer primo calcolatore da tavolo e uno addirittura aveva scritto vedendo questa macchina pensiamo che avremo tutti un computer sulla scrivania prima di avere la seconda auto in garage. E ragazzi, questo vuol dire aver capito, cioè lì hanno capito che era arrivato qualcosa di veramente nuovo, cioè le macchine che ricalcavano le macchine di prima, sì erano più veloci eccetera, ma sostanzialmente erano una evoluzione abbastanza lineare. Questa era una rivoluzione che era cominciata e di fatto da lì è cominciata perché poi, è, diciamo, dicevo prima chi era vicino alla macchina, di fatto le caratteristiche di questa macchina sono quelle su cui si è costruita l'evoluzione. Facilità d'uso, la dimensione, il linguaggio facile da, da usare e soprattutto la capacità di archiviare e di richiamare le eh, applicazioni, le app. Poi l'Olivetti con questa macchina ha cominciato a sviluppare da sola anche le app e a vendere. Ha fatto dei libri con delle applicazioni già sviluppate, dava la cartolina, si registravano, si iscriveva, però qualcuno che voleva si comprava il libro e poi le trovava. Il primo libro ha una serie di eh, diciamo, programmi già svolti che sono su nove campi di applicazione che vanno da matematica, statistica, ingegnerie di tutti i tipi no? e così. Abbiamo la fotografia che era stata usata anche in una sala operatoria per tenere sotto controllo in tempo reale quello che erano certe caratteristiche del sangue, non vi so dire. Comunque tanto per dire, l'applicazione è una macchina numerica ma ha dimostrato di essere dal punto di vista numerico qualcosa che riesce ad affrontare qualsiasi tipo di problema. Di fatto il suo limite è la dimensione in memoria. No però qualcuno poi si è ingegnato e ad esempio i programmi li spezzava in fasi e faceva calcoli in fasi cioè più cartoline per eseguire un programma ah, devo controllare il, il tempo vedere se riesco volevo andare oltre perché vediamo questa qui eh, questo sono Io quando sono andato nel maggio, del, in particolare quello che voglio farvi vedere, sulla destra in alto c'è Manhattan visto dall'Empire State Building, si vede eh, guardando bene, c'era un po' di foschia, la Statua della Libertà, quello che faccio notare è che a quel tempo non c'erano ancora le Twin Tower, non ci sono ancora adesso, però è passato un periodo in cui ci sono state là in fondo le due Torri Gemelle. Ah beh, andiamo avanti, ho parlato della presentazione della programma 101 che è stata capita, questo è il discorso della sala. E ecco, Queste sono due foto del, dei scrivani della NASA e ad esempio il primo c'è eh, Lunar Flight Handbook, quel signore lì con il braccio che si vede, e che ha una delle macchine, vedete le alette sul lato... Eh, destro della macchina, se guardate questa macchina non ha più le alette perché questa era la, la macchina come erano di preserie e poi, visto che abbiamo pochi minuti vi voglio parlare del dopo programma 101 il dopo programma 101 perché l'Olivetti non ha adesso la programma 101 comincia a essere nota però poi l'Olivetti non è mica morta è partita dalla 101. Quello che ho messo intorno sostanzialmente è in alto quello che è stata la prima evoluzione della 101 che abbiamo chiamato P-102. La 101 è una macchina chiusa, cioè nel senso che solo manuale noi usiamo e otteniamo il risultato sulla carta. Ma spinti dalla necessità, da un problema di un nostro cliente a Marina Militare Inglese, abbiamo fatto la 102 che è un noi chiamavamo il PNS, prodotto non standard, comunque è una 101 evoluta che ha anche una um, interfaccia di input-out, cioè attraverso questa interfaccia invece di mettere dentro i dati da tastiera li si possono prendere da un'apparecchiatura esterna, invece di stampare si può mandare all'esterno con una certa codifica, con una certa interfaccia e in sequenza quelli che sono i risultati. E, è servita, diciamo, la Marina Militare inglese che voleva utilizzare questa macchina nei sommergibili per fare i calcoli di puntamento dei missili. E ci aveva detto, a me va bene i calcoli che fa, però dobbiamo mettergli uno che introduce i dati, no? vede i risultati e copia i risultati manualmente sull'unità di puntamento, perché non ci fate un qualcosa che consenta di prendere i, i dati da fuori comunque, oppure se li prende la tastiera, comunque di mandare i risultati direttamente del coso, così evitiamo errori e eliminiamo il tempo di trascrizione. E così pensando abbiamo fatto appunto l'interfaccia in input e in output, prende automatico, noi ne abbiamo una di queste macchine in laboratorio che siamo riusciti a far funzionare, non come organo input-output, ma che è arrivata c'è arrivata da un concessionario Olivetti di Varese perché era stata venduta, era stata installata a Ispra, all'Euratom. Quindi quando gli hanno portato un nuovo PC che era più evoluto, più moderno, ha ritirato questo, ce l'ha portata e siamo riusciti a farla funzionare. Questa macchina, vi ho detto che la 101 ha 15 istruzioni, quindi si codifica su 4 bit l'istruzione, questa macchina usa anche il sedicesimo codice perché è quello che genera l'istruzione per mandare fuori sul bocchezzone quelli che sono i dati. E questa è stata la prima. Poi, sulla, questa è quella in alto, in verticale. Poi, sulla destra, in, diciamo a 45 gradi, c'è una fatturatrice, la P203. Abbiamo preso una 101 e le abbiamo attaccato una tecne, una macchina per scrivere, pilotando la Tecne riuscivamo a stampare i risultati e quindi è nata una fatturatrice penso che ne abbiano fatte più di queste perché l'Olivetti aveva un'entratura più che nel campo scientifico ce l'aveva in quello commerciale comunque questa è una macchina che tra l'altro è molto bella anche questa è direttamente ricavata vuol dire linea magnetostrittiva transistor eccetera poi invece ne abbiamo una ridotta quella più in basso sempre sulla destra ma in basso, e che è la prima eh, calcolatrice elettronica a transistor dell'Olivetti, che proprio per non disturbare le macchine meccaniche è rimasta lì. Io sono andato a militare all'inizio del 67, però questa macchina qui l'avevamo fatta praticamente già all'inizio del 66. Però proprio eh, no, l'Olivetti non l'ha messa in produzione. Quando sono tornato a militare a metà del 68 cominciava a uscire però, guarda caso, in tre anni in elettronica, sapete cosa vuol dire? Una macchina a transistor a 68 è nata, è nata praticamente morta. Ma avevo ricavato lo schema, voi vedete che sulla destra della Logos 328, come si chiamava la calcolatrice, che poi è andata in produzione, ma come dico era a transistor nel 68, avevo già fatto lo schema della prima calcolatrice a DTL, che poi si è chiamata Logos 270, che è data in produzione subito dopo, credo nel 70. Cosa è successo dopo? Vabbè, io sono andato a militare perché a un certo punto non sapevamo cosa fare, perché in quella Olivetti in effetti non è che ci fosse più la spinta all'elettronica. Non solo, ma c'era anche la mentalità che le macchine una volta mandate in produzione le macchine meccaniche soprattutto, si faceva un grande sforzo, perché era l'attrezzaggio di quelle macchine lì, enorme, macchine di qualche migliaio di pezzi, che quindi ogni pezzo doveva avere lo stampo, eccetera, per la tranciatura, la piegatura, tutte queste robe qua. No, però una volta che l'avevi mandato in produzione lo tenevi per 10-12 anni. E uno si aspettava che anche questa novità che nessuno aveva ancora fatto, figurati te quanto ce la teniamo, no? e quindi non avevamo ancora pensato... Noi avevamo sentito la necessità di, fare, di far partire un nuovo studio per fare l'evoluzione naturale di questa no? quando nel 68 quindi quando io sono tornato a militare la prima cosa che De Sande mi ha detto guarda che l'HP lui aveva un collega in HP era uscito dall'università dall dall insieme e l'aveva chiamato dice guarda lo dico prima te l'HP sta lanciando un concorrente della programma 101 noi non avevamo ancora cominciato a pensare a cosa poteva essere una evoluzione della 101 erano passati solo tre anni figurati te, comunque l'HP nel 68 ha tirato fuori il 9100 l'HP è stato forse il più grosso fra i primi diciamo, clienti della programma 101, ne ha comprati più di 100, questo dato me l'ha dato eh, Piol il serino Piol li ha usati perché aveva dei laboratori in cui servivano sicuramente macchine di questo genere, se servivano alla NASA, però naturalmente ha fatto anche il reverse engineering, è andato, la, ha capito come funzionava, l'ha copiata, poi lei si faceva i componenti elettronici, certe cose le ha fatte diverse, sostanzialmente ha tirato fuori una macchina che era molto più leggera, meno meccanica, però guarda, aveva copiato anche la cartolina magnetica. Per fortuna, anche se noi progettissimo non eravamo molto simili, ma era stata brevettata la programma 101, in particolare la cartolina magnetica. L'HP ha ammesso di averla copiata e ha pagato 900.000 dollari, il discorso era stato discusso finito nel 69, nel 69 ha pagato 900.000 dollari di quel tempo. Poi, sapendo che stava andando avanti ancora, ha, detto, ha fatto una proposta all'Olivetti, dice ma perché ci facciamo la guerra? Dice, ok, e ci facciamo la guerra, scambiamoci amichevolmente i, i, i nostri brevetti e così è stato. Quindi da lì in poi noi non abbiamo più fatto così. Lei ha continuato a fare queste macchine perché... Noi ci siamo messi arrancando in quello Olivetti che aveva perso praticamente tutto il suo know-how elettronico a cercare di fare i successori del programma 101. Però intanto l'HP non solo ha tirato fuori il 9100, ma tre anni dopo ancora ha tirato fuori una linea, la linea 98. 9810, 9820, 9830 che veramente erano delle macchine eccezionali dal punto di vista elettronico e dal punto di vista anche della capacità voi sapete eh, il tempo passa non in vano perché ogni due anni come dice Moore per la legge di Moore eh, la memoria disponibile è di quattro volte di più comunque noi abbiamo subito messo in cantiere delle macchine che poi sono arrivate un po' tardino, in particolare la 602, che aveva ancora la linea magnetostitiva, ma era DTL, e la 652, in cui invece abbiamo fatto la prima unità centrale fatta in casa, e, e poi eh, una macchina però che ricalcava quello che era l'organizzazione e l'architettura del programma, come linguaggio soprattutto, la memoria era ben più grossa, qui come particolare posso dire che la 652 aveva fatto un'unità centrale che avevamo progettato noi e dieci anni dopo, dodici anni dopo abbiamo capito che senza saperlo avevamo fatto il primo risk RISC che a metà degli anni 80 risk sta per Reduce Distraction Set, ecco la nostra unità centrale era un Reduce Distraction Set, sta di fatto che era velocissima e faceva in firmware delle cose che erano cose fatte normalmente nei governi per pilotare le periferiche. In particolare, tanto per dare solo la capacità e la velocità di questa macchina, qui ha una cartolina su due piste, e attraverso l'unità centrale in firmware noi generavamo la forma d'onda di magnetizzazione della, eh, del supporto magnetico direttamente in unità centrale. Questo tanto per dire, ma non lo sapevamo, non, anche lì abbiamo perso l'occasione. Comunque finalmente poi invece abbiamo impostato nel 1973 quello che è stata la macchina che quando è uscita nel 1976 è stata la macchina che ha definito... Cioè, la 101 ha definito il concetto di personal computer e questa, il P6060 del 76, ha definito quello che è stata l'architettura definitiva dei PC, perché da lì in poi sono stati fatti così. È una macchina basic, aveva la RAM, aveva una ROM di caricamento perché aveva il doppio flop in macchina, integrato in macchina, nel flop avevamo messo il sistema operativo... Quando si accendeva la macchina veniva caricato il sistema operativo, tutto il software in RAM e da lì partiva, cosa che i personal computer fanno ancora oggi, quando li accenti caricano dal supporto magnetico il disco, quello che è, quello che è tutto quello che serve per attrezzare. Tra l'altro la ROM di caricamento faceva anche un primo survey di quello che era lo stato di tutta la macchina, quindi quantità di memoria, se tutto funzionava faceva una prima diagnostica che era cosa incredibile a quel tempo, comunque ecco, finalmente, aveva una stampa soltanto a soltanto carattere, una stampa termografica, che però sapeva gestire la carta come un foglio di plotter, perché copriva tutti i punti della superficie, quindi plottava. L'abbiamo dotata poi del monitor, monitor grafico anche quello, quindi limitavamo la grafica sul monitor, aveva le interfacce standard verso periferiche, la Y, che è standard Olivette, l'IEEE 488, che era la stampa per altre periferiche, tra l'altro definita evoluta voluta dalla, dalla CAPI stessa, e aveva anche la doppia, e questa è stata un'altra un novità, un'altra novità eh, che poi è rimasta nel tempo, una doppia interfaccia seriale, che si è evoluta nel tempo, ma è diventato lo standard, la USB di oggi, che è ancora lì, ne avevamo già due. P6060, che è stata una cosa che è stata viva per un'infinità. Fino al 2000 è stata installata in gruppi di macchine che funzionavano e andavano ancora. Ragazzi, io ho finito perché il tempo è andato via e quindi non so andare oltre.